Benvenuti in questa nuova puntata di Back to Business. Oggi ho come ospite Claudio Popolizio. E come di consueto lascio fare a te le presentazioni. Quindi dici un po' chi sei e di che ti occupi. Allora, io sono attore, doppiatore, speaker pubblicitario e insegnante di dizione. Eh, insegno anche public speaking, proprio per persone che hanno necessità di comunicare in un modo corretto, quindi in italiano, e quindi hanno anche... Ehm, interesse nella vendita soprattutto perché parlare bene insomma aiuta eh, soprattutto nella vendita di un prodotto di un servizio Claudio raccontami un po' come hai iniziato a fare questo lavoro allora questo lavoro è nato in realtà da una tanto da una grande passione la passione eh, per il mondo del cinema il mondo delle voci ed è nato soprattutto però da una grande insoddisfazione che era quella del mio lavoro precedente dove Uh, ero in ufficio e non avevo modo di comunicare molto e mi sentivo molto stretto in quel lavoro e piano piano ho avuto il coraggio anche di, di cambiarmi, di rifare di uh, tutto da capo perché comunque lasciare un lavoro uh, a una certa età non è facile per poter anche ricominciare e, però è stato molto bello ed è stato liberatorio quindi quando fai qualcosa con amore e con passione sicuramente ti riesce meglio e ti dà più soddisfazione quindi lo fai ehm, produce anche di più assolutamente quindi hai trasformato una tua passione in un, un lavoro fondamentalmente eh, ricordiamolo Claudio eh, tu hai esattamente quanti anni io ho 27 anni 27, giovanissimo si può dire sì. e, ed è possibile fare qualche nome eh, magari per case cinematografiche per cui hai lavorato o film, serie tv in cui si è intervenuto. Insomma, ho, ho lavorato su produzioni che sono andate su Rai 3, su Fox, ehm, Fox Crime, ehm, Netflix, TV8, diciamo, eh, poi la distribuzione eh, viene, viene decisa in seguito, nel senso che a volte eh, il film eh, non sai dove viene mandato. Mm, ci sono anche adesso delle serie che vanno su Netflix, quindi queste nuove piattaforme che stanno rivoluzionando un po' il modo del, um, di vedere i film e quindi di, di approcciarsi anche al mondo del cinema. Vorrei entrare un po' più nel dettaglio di quello che è il tuo lavoro e vorrei partire proprio dal doppiaggio. Ci spieghi per bene che cos'è e come si svolge il doppiaggio? Il doppiaggio è una restituzione di un'emozione, di, di una performance attoriale che è stata fatta da un attore che non è italiano, quindi va restituito in lingua italiana, ovviamente, ma con le stesse emozioni che ha l'originale, soprattutto con gli stessi cambi vocali. Se un attore è stanco e sta correndo si deve sentire l'affanno, se un attore urla si deve sentire eh, un tono più alto, se un attore piange anche il pianto, anche i versi, quindi qualsiasi cosa deve essere realistica e resa in italiano. Quindi per trasmettere questa emozione come se infatti molti pensano che gli attori siano italiani, alcuni, anche, soprattutto i piccolini, dicono ah, no, ma quello è italiano, invece sono attori americani, giapponesi, eh, francesi, si doppia, noi doppiamo tutto in Italia. Certo, questo è molto importante perché? Perché il linguaggio verbale deve essere congruente al linguaggio paraverbale e al linguaggio non verbale, chiaramente poi dell'attore. Certo, diciamo che ehm, quello che serve una persona è essere in linea e in equilibrio da ciò che pensa a ciò che prova come emozione e soprattutto a ciò che restituisce all'interlocutore o a chi vede il film, diciamo a, al fruitore finale eh, della comunicazione. Sì, e come fai ad entrare in sintonia con il personaggio che stai doppiando? Come fai a trasmettere in quello che doppi? le emozioni eh, che poi chiaramente l'attore sta trasmettendo attraverso il film ma intanto eh, c'è una tecnica che si studia quando sei attore lo fai in accademia e molto importante è il retropensiero ciò che c'è dietro quindi l'emozione spiegacelo si... meglio questo concetto perché mi sembra molto importante allora il retropensiero ovviamente è, è tutto ciò che spinge a trasmettere un'emozione, l'attimo prima di trasmettere un'emozione. Quindi è come noi pensiamo l'emozione, l'origine, l'arco, l'archetipo di quello che noi eh, dobbiamo poi andare a, a trasmettere. Quindi è, è importantissimo perché in realtà dall'origine del nostro pensiero arriverà in maniera corretta o meno alla persona finale. Una comunicazione molto chiara. Sì, deve essere più semplice, più diretta e più chiara possibile. Questo mi fa intendere che il retropensiero è un elemento fondamentale anche nella comunicazione a questo punto, nella comunicazione uno a uno di persona, nella comunicazione del public speaking, eh, nella comunicazione in una trattativa di vendita, perché se. è, che è la base di tutto, perché eh, è quello che ci rende veri e molte volte, ecco, anche in una vendita, no? in una vendita noi possiamo avere un prodotto eccezionale e non essere in grado di trasmettere quello che noi proviamo in quel momento. Quindi a volte anche di ehm, essere quasi autolesionisti della nostra immagine. E quindi è importante eh, eh, riuscire a mandare il messaggio in modo chiaro. Io dico sempre, devi dirlo come vorresti che ti fosse spiegato. Fantastico, sì. Quindi in maniera eh, chiara ma semplice. Quali sono le principali difficoltà che si incontrano nell'eseguire un doppiaggio? Beh, sicuramente il lasciare fuori la tua sfera emotiva personale che può essere quella del giorno prima o il tuo stato d'animo. Perché tu là devi essere quel personaggio e ragionare e avere il retropensiero del personaggio. Quindi se magari tu dieci minuti prima di andare a lavorare eh, hai avuto uno screzio, sei stato non si deve sentire, perché altrimenti guardi un film e ne senti un altro. Questo non può avvenire, quindi devi, devi riuscire a eh, centrarti in una certa maniera e rendere esclusivamente quello che il personaggio vuole dare, non quello che tu vuoi dare. Il doppiaggio eh, fatto in maniera corretta eh, quasi non si deve sentire, cioè deve sembrare eh, naturale, cioè deve sembrare l'attore che sta provando quella cosa, sta trasmettendo esattamente quel sentimento che deve arrivare. Quindi è inutile, il retropensiero ritorna ancora una volta ed è un elemento imprescindibile per una comunicazione di successo. Quindi volendo fare un esempio parallelo al doppiaggio, è come quando io sto per entrare in una trattativa di vendita e se poco prima ho avuto appunto un diverbio con qualcuno o purtroppo mi sono alzato con uno stato emotivo molto, molto basso, quel mio stato influisce sul mio retropensiero che poi andrà a influire appunto sulla comunicazione esatto, che avrò. Il retropensiero è in realtà è la chiave emotiva. Ovviamente se io trasmetto uno stato d'ansia eh, anche per una legge eh, di energie eh, nell'aria si creerà una tensione tale da portare quella trattativa su una vibrazione negativa. Quindi è chiaro che riuscire a possibilmente ad andare già eh, su una trattativa con un retropensiero positivo, quindi possibilmente il giorno prima di una trattativa restare il più tranquillo possibile, ma se questo purtroppo non avviene, uno deve riuscire a concentrarsi esclusivamente su quello, quindi eh, lavorare molto sulle sue emozioni, sul suo modo di, di porsi anche, e affrontare anche a volte eh, Ecco, anche sdrammatizzare con una corretta ironia, perché eh, anche un momento così più allegro deve essere però ehm, giusto e deve trasmettere una vibrazione positiva. E poi tutto questo renderà la comunicazione emotiva, vera ed efficace. Claudio, quello che tu stai dicendo è che le persone dovrebbero riuscire con una certa facilità a passare da uno stato emotivo Uh, non del tutto positivo ha uno stato emotivo più che positivo e è, diciamo corretto. Che è anche un concetto abbastanza filosofico ognuno deve indossare l'abito giusto al momento giusto quindi ehm, soprattutto un professionista che eh, voglia uscire fuori da un, da un ambito da una eh, regionalità deve avere un modo corretto di esprimersi che vada bene dalla Sicilia al Friuli Venezia Giulia altrimenti rischia di cadere eh, nel ridicolo cioè come per un, un, un campano un pugliese suona strano l'accento lombardo o veneto la stessa cosa è per il nord quindi bisognerebbe avere una maniera neutra quindi italiana corretta di esprimersi eh, per poter far arrivare i concetti in modo pulito e chiaro quindi. Uh, questi aspetti sono fondamentali sia nella fase di doppiaggio ma anche mh, in, nel momento in cui si sta avviando una campagna di comunicazione oppure, oppure abbiamo detto anche in una fase di trattativa. Ma lì dove uh, la campagna pubblicitaria magari non prevede uh, il linguaggio verbale e quindi si, si detta tutto sul copy o sull'immagine come bisognerebbe intervenire o quali aspetti bisognerebbe considerare. Ecco, diciamo che una, ecco, una, un copio, un testo, non è altro che una base di un retropensiero. Quindi torniamo sempre al cercare il modo più semplice e diretto per comunicare il nostro concetto essenziale, trovando le parole che vestano alla perfezione, come un abito cucito su misura, il nostro messaggio. Quindi bisogna essere incisivi, ma anche sintetici. La sintesi è un dono che fa capire immediatamente e subito se il nostro prodotto o servizio va bene su, su una persona, su un, una determinata fascia o un determinato pubblico. Questo è il motivo per cui affermiamo sempre che nel momento in cui un potenziale cliente, un consumatore, impatta con la nostra comunicazione, deve capire immediatamente che cosa facciamo, per chi lo facciamo, ma soprattutto il come lo facciamo. Al fine chiaramente di differenziarci dai nostri concorrenti. Esatto, perché la base, la base della vita è la relazione tra le persone. E questa relazione più è pulita, più è positiva, più è vera, e ovviamente eh, non è solo una questione di vendere un prodotto, perché il prodotto può essere uguale. Io posso vendere lo stesso prodotto di un altro, ma quello che conta è anche l'emozione che trasmetto, e lo stare bene. Io preferirò sempre magari, di, faccio un esempio di un bar, io preferisco andare in un bar dove il barista mi sta più simpatico, piuttosto che in un bar dove il barista è freddo, mi, mi mette lì la tazzina e non mi guarda neanche negli occhi. Assolutamente, quindi anche l'atteggiamento del venditore può essere un differenziante rispetto certo. ai propri concorrenti. Claudio. Mi hai parlato anche di public speaking, quindi secondo la tua esperienza, secondo le tue competenze più che altro, quali sono gli elementi di una buona riuscita, di una comunicazione in pubblico? Beh, qui in pubblico mh, bisognerebbe eh, creare una, una sorta di campo, eh, come, io dico sempre come un campo quantico, a me piace molto eh, anche fare esempi che vadano con la natura, con, perché sì. noi siamo fatti siamo fatti di atomi, siamo fatti di, eh, di tutto ciò che eh, la scienza ci insegna ed è importante soprattutto riuscire a armonizzarci con noi stessi e avere una sicurezza di ciò che stiamo dicendo, quindi anche nel modo in cui eh, ci muoviamo, nel modo in cui eh, esprimiamo un concetto, se noi siamo padroni di noi stessi possiamo rendere sicuri gli altri anche di ciò che stiamo dicendo. C'è una frase eh, greca che mi piace tantissimo, conosci te stesso e conoscerai l'universo e gli dei, perché tutto parte da dentro, quindi diciamo tutte le emozioni, tutta la nostra sicurezza, tutta la sicurezza che gli altri trovano in noi, perché noi quando parliamo e ci rivolgiamo a un pubblico dobbiamo essere per loro una colonna, un pilastro dove aggrapparsi, perché devono essere sicuri che ciò che stanno facendo ciò che stanno ascoltando sia un bene alla loro vita. Mi piace un sacco questa frase per un semplice motivo, perché è molto simile al claim della nostra azienda di Rocket Marketing dunque, che è questo, conosci te stesso, incontra i tuoi clienti, perché senza conoscere appunto quelli che sono i nostri punti di forza, ma anche di debolezza, non è possibile poi chiaramente intercettare il pubblico corretto. Certo. Allora Claudio, mm. Questi elementi sono importanti solamente per chi si vuole approcciare al doppiaggio e quindi vuole diventare attore o sono fondamentali anche per gli imprenditori o per chiunque ha a che fare con la vendita? Ma Sicuramente anche per un professionista, anche per medici, avvocati, cioè chiunque abbia bisogno di esprimersi in modo chiaro e soprattutto che abbia eh, dei concetti molto specifici e tecnici che devono essere resi di facile comprensione agli esterni. Quindi non è settoriale. Diciamo che il parlare bene eh, è proprio uno studio. Pensa che eh, lo studiavano i latini, studiavano l'arte oratoria, che ora è sparita, e diciamo che quello che ne è rimasto è la dizione italiana. E la... anche un po' il teatro, perché il teatro permette proprio la sintonia tra le emozioni e il, le parole. Quindi in un'altra in un intervista che ho fatto con un altro professionista, si diceva che dobbiamo riuscire a prendere il controllo delle nostre emozioni. Per quale motivo? Perché le nostre emozioni influiscono sui nostri pensieri, i nostri pensieri influiscono sui nostri comportamenti e i nostri comportamenti influiscono appunto sui risultati che otteniamo oppure non, non raggiungiamo. Bisogna dare sempre l'emozione giusta. Esattamente. È come somministrare un farmaco sbagliato. Esattamente. Rischi di fare l'effetto contrario, quindi eh, di fare del male alla persona. Hai qualche consiglio da dare per chi volesse migliorare la propria comunicazione? Allora, intanto eh, di leggere molto, di amplificare eh, le proprie emozioni, quindi leggere è il, uno dei modi migliori, eh, riascoltarsi, provare a capire se si è chiari e in linea di massima se... Eh, si vuole approfondire, frequentare comunque dei corsi di spiccheraggio, comunque che, eh, tanto di dizione, che è la base di tutto. Quindi tu hai detto che fai corsi. Se sì. qualcuno magari è nelle vicinanze e vorrebbe partecipare ad uno dei tuoi corsi, eh, ti potrebbe contattare se sì, come e dove soprattutto? Sì, può trovarmi sul sito claudiopopolizio.it, e i corsi sono esclusivamente individuali. Perché la persona eh, deve avere modo di confrontarsi solamente con se stessa, non con altri. Perché molte volte il confronto genera ehm, ulteriori chiusure. Disagi. Disagi. Quindi già eh, aprirsi con un insegnante, quindi entrare in empatia con un insegnante, è difficile. Ed è un bel lavoro da fare. Quindi è bene che venga fatto questo percorso in totale autonomia. Grande senti di dover ringraziare qualcuno per, per averti permesso chiaramente di arrivare fino a questo punto? Ma io sicuramente devo ringraziare la mia insegnante eh, Alba Bucciarelli che mi ha insegnato le basi di edizione il mio collega Loris Loddi che mi ha dato la possibilità di iniziare eh, questa avventura nel mondo del doppiaggio e, e poi anche il eh, mio collega Massimiliano Lotti che mi ha dato eh, un ulteriore bagaglio eh, di conoscenza a livello lavorativo, eh, ma poi in realtà eh, anche tutti i miei clienti, perché ogni volta che si lavora, ogni volta che viene fatto mh, un lavoro retribuito e quindi eh, si ha un, ecco, anche una soddisfazione si ha una spinta a crescere, a farlo meglio la prossima volta, quindi è chiaro che eh, più una persona riesce a lavorare, più vuole migliorare il se stesso del giorno prima, diciamo, sì. questa è la crescita lavorativa vera. Ti è mai successo che eh, qualcuno ti abbia risposto che non ha bisogno di questo tipo di formazione, non ha bisogno di aggiustare la propria comunicazione o se magari lì fuori c'è qualcuno che ha proprio questi pensieri? Bah, sicuramente sì perché ognuno è libero di, eh, di pensare quello che vuole, però eh, c'è sempre poi il confronto con gli altri e nel momento in cui, perché poi solitamente soprattutto nei, ecco, nella regionalità, quando una persona si confronta con altri, quindi va all'esterno, alcuni, ecco per esempio, i, gli intercalari regionali vengono fatti notare. Mi è capitato alcuni conoscenti eh, che sono andati fuori all'università e i professori hanno abbassato addirittura i voti perché si sentiva una, un accento regionale piuttosto che un altro. E, ma poi, fondamentalmente, mh, a volte è la paura: è la paura di, di confrontarsi il grado prima di iniziare, oppure alcuni hanno problemi di articolazione, hanno problemi ehm, hanno la R-Moscia. La... E quindi ehm, si vergognano, ma... Eh, in caso di questi problemi, cioè la, la R o la S moscia rimane o è possibile correggerla? Tutto è possibile eliminarlo facendo un lavoro di logopedia e nei miei corsi io collaboro anche con dei professionisti per rendere alla fine eh, diciamo il cliente in grado di parlare italiano e di superare anche questi problemi, anche la balbuzia si può superare, tutto si può superare. fantastico L'importante è concentrare la volontà perché tutto quello che eh, viene, eh, diciamo, lanciato dalla propria volontà, alla fine è possibile. Quindi il consiglio che possiamo dare è questo. Se sentite il bisogno di dover migliorare la vostra comunicazione, fate questo tipo di corsi, perché sono sicuro che eh, migliorando la propria comunicazione, migliorando il proprio modo di comunicare, migliorando il modo di rapportarsi agli altri, Uh, abbiamo più autocontrollo su noi stessi se abbiamo più autocontrollo penso che cresce anche più autostima nei nostri confronti e sicuramente cambia anche il modo di lavorare cambia proprio il modo di vivere il modo di guardare si è più attenti uh, ai dettagli si è più attenti agli altri si è più attenti anche a quello che gli altri recepiscono aumenta l'attenzione la sensibilità, l'empatia intanto verso di noi verso i nostri clienti verso i dipendenti per chi ce li ha Esattamente. Perché un ottimo lavoro è un lavoro comunque di gruppo, che deve essere sincronizzato, quindi avere anche un certo carisma, una certa presa sui propri dipendenti è fondamentale. Claudio, anche oggi chiudiamo con una preziosa lezione. Saper comunicare per bene e avere una comunicazione chiara non consiste nel parlare sempre, ma nel imparare ad ascoltare ascoltare prima noi stessi, ascoltare prima le nostre emozioni e di conseguenza riuscire chiaramente a comprendere gli altri e gli stati d'animo delle persone che abbiamo di fronte. Certo. Claudio, io ti ringrazio per la, tua, per la tua presenza, per uh, i preziosi consigli che ci hai dato e vi do appuntamento alla prossima puntata di Back to Business. A presto!